Ragazzi, il mio Vicopter Falcon ha fatto un cucciolo! Ha fatto un Vicopterino! Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete capito, oggi parliamo di lui, eh, questo piccolo Vicopter, eh, molto molto economico, soprattutto molto economico rispetto a lui. Eh, il vero Vicopter Falcon, quello originale qua abbiamo un prodotto che ha copiato quello che è la caratteristica di lui cioè di avere solo due bracci e due motori ovviamente questo non è un video confronto non faremo un confronto in niente era solo per farvi vedere come eh, un'azienda cinese low cost ha creato un prodotto eh, copiando un, un altro prodotto sempre cinese ma ovviamente di un'altra categoria e un'altra fascia di prezzo e di un altro livello qualitativo eh, qua abbiamo un prodotto eh, che costa intorno ai 150 euro però è da vedere come si comporta in volo questo drone con solo due motori è affascinante è apprezzabilissimo l'impegno nell'aver portato un drone così economico con queste caratteristiche uniche però poi bisogna anche avere un risultato nella pratica e in questo piccolo bicopter abbiamo un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi ovviamente un gimbal molto molto economico ve lo faccio vedere da vicino eh, che in teoria dovrebbe tentare di stabilizzare quello che è il comparto video di questo piccolo drone. Qua abbiamo anche lo slot per la micro SD, questo sicuramente è un punto a suo favore perché comunque tanti droni low cost non hanno uno slot per la micro SD e tutto viene registrato nello smartphone, e ovviamente si ha una perdita allucinante nella qualità dei video. Poi per quanto riguarda i materiali, direi che eh, sì, sono materiali economici, ma non dei più economici che eh, ho provato io nei droni low cost. Poi per quanto riguarda il comparto tecnico, abbiamo ovviamente il GPS quindi, abbiamo un drone che eh, sicuramente rimane sicuro per quanto riguarda il return to home, perché comunque lui ritorna da dove è partito. Eh, abbiamo poi l'optical flow che dovrebbe aiutarlo nell'overing. Eh, sia all'esterno che soprattutto all'interno perché comunque abbiamo la possibilità di volare anche senza gps e usare solo l'optical flow e il, il giroscopio questo per avere una possibilità di pilotarlo anche eh, in casa o in una zona in cui non c'è il gps quindi il gps è attivabile e disattivabile dal suo controller e poi abbiamo anche una luce a led eh, che va a illuminare l'area di decollo e di atterraggio nel caso dovessimo volare quando è buio quindi direi che come un parto tecnico di volo non è per niente male però è tutto da testare eh, ovviamente oggi faremo le solite prove quindi lo proveremo eh, in overing perché è una cosa che mi incuriosisce tantissimo vedere come fa l'overing questo drone perché lui nell'overing è pazzesco eh, chi ha visto le mie recensioni di lui eh, sa che è una cosa impressionante probabilmente meglio anche di un drone DJI, è una cosa incredibile eh, dal punto di vista dell'overing e poi proveremo a fare qualche manovra di volo per vedere come si comporta appunto eh, nell'essere pilotato eh, e come lo sento io nel pilotarlo? Perché, ragazzi, lui eh, da pilotare è pazzesco. Lui probabilmente più bello e più divertente di un drone con quattro motori e sto parlando di droni ovviamente di alto livello sto parlando di un DJI cioè veramente lui da pilotare è incredibile eh, non, cioè si riesce a fare tutto quello che si vuole e anche di più perché è pazzesco perché questi due bracci con questi due motori gli danno una manovrabilità incredibile eh, ovviamente non è detto che con lui succeda la stessa cosa perché comunque parliamo di un drone economico poi ovviamente guarderemo com'è la registrazione video eh, a livello qualitativo sia di qualità che di stabilizzazione e poi proveremo l'RTH, lo manderemo alla distanza massima che lui eh, può andare per quanto riguarda il ritorno video quindi vi dico subito che sarà intorno ai 150 metri, massimo 200 non di più perché il ritorno video è con questi droni in cui la connessione tra lo smartphone e il drone è solo con il wifi creato e generato dal drone, ragazzi eh, non si va oltre a questa distanza, eh, quindi saremo intorno ai 150-200 metri e l'immagine si bloccherà eh, sicuramente, a quel punto attiveremo l'RTH eh, dal suo controller e guarderemo come sarà il comportamento rispetto al pad. Eh, infatti il pad è già qua pronto e eh, ovviamente... È più una cosa di divertimento perché comunque non penso che lo vada a beccare, però non si sa mai, con questi due low cost è tutto imprevedibile, eh, potrebbe sbagliarlo magari di 2-3 metri come potrebbe sbagliarlo di 5 centimetri, come potrebbe anche beccarlo, quindi proveremo appunto con l'RTH che è una cosa importante per quanto riguarda la sicurezza di volo, e una cosa che volevo precisare è che i 150 200 metri eh, è la distanza del ritorno video mi raccomando per quanto riguarda il controller si ha molti più metri eh, si va anche a circa eh, 500 600 metri per arrivare il controller quindi a livello di perdita di segnale difficilissimo ovviamente andrà in crash prima eh, il ritorno video volevo farvi vedere il radiocomando perché comunque anche il radiocomando eh, è carino ovviamente molto molto minimal nella costruzione perché è leggerissimo sebbene abbia all'interno delle batterie ricaricabili quindi eh, tramite la porta micro usb potremo andare a ricaricare le batterie eh, il controller ha due antenne di cui una è finta che è questa, una è vera. Che è questa, la si riconosce perché questa ha il cavo mentre questa non ha nessun cavo. Quindi abbiamo solo eh, l'antenna vera, che è quella per il segnale del controller. Quindi, come vi ho detto, il controller avrà molto più range rispetto al ritorno video. Poi abbiamo i tasti per far partire registrazione video, i tasti per fare scattare foto, la rotella del gimbal. Eh, anche qua vedremo come si comporta il movimento del gimbal perché questi droni economici normalmente eh, uno dei loro punti deboli è il movimento della videocamera che di solito è scattosissima non è fluida eh, magari si inchiodano anche cioè, mh, da questo punto di vista ovviamente questi droni non, non li dovete acquistare per fare video non pensate di acquistare un drone di questo tipo perché dovete farci dei video no per fare dei video bisogna salire di livello eh, sia di qualità del drone che di spesa, eh, poi abbiamo la possibilità di due velocità: quindi velocità lenta e velocità un po' più sportiva, eh, ovviamente, visto che la stabilizzazione di questi droni è già abbastanza critica a livello di gimbal meccanico perché sono molto, molto economici. Se dovete fare riprese video, fatele con la modalità, è ovviamente, lenta. Poi abbiamo questo piccolo tasto che va a attivare e disattivare il GPS, come vi dicevo a inizio video, e poi abbiamo il tasto. Per fare il return to home, quindi questo lo andrete a schiacciare nel caso dovete far tornare il drone perché non sapete più dov'è perché comunque il ritorno video si è bloccato cliccate lì e lui ritorna eh, e poi abbiamo il tasto P che è quello delle emergenze in cui eh, proprio spegniamo il drone e lo facciamo precipitare. Questo ovviamente quando il drone sta per andare a creare danni eh, contro cose o persone. Quindi ragazzi spero di essere riuscito a spiegarvi eh, le caratteristiche di questo Litz RCL 100 ma adesso ragazzi è arrivato il momento di andare a provarlo. Andiamo. Allora per prima cosa entriamo nelle impostazioni. Andiamo a selezionare la rete XG Steam, che sarebbe la rete creata dal L100. A questo punto andiamo a aprire l'applicazione che è VSGPS Pro. Facciamo connettere il drone all'applicazione. Entriamo e perfetto. Vedete che abbiamo l'immagine eh, della videocamera. A questo punto direi di fare la calibrazione della bussola. Quindi andiamo a fare Start Calibration e andiamo a fare ruotare il drone per la calibrazione, quindi prima lo facciamo ruotare in questo modo, avete sentito il bip, adesso vado a farlo ruotare in questa eh, posizione, perfetto, avete sentito l'altro bip, il drone è calibrato. Perfetto, a questo punto non ci resta che decollare. Abbiamo 12 satelliti, quindi abbiamo i satelliti necessari per un volo sicuro. Adesso addirittura sono 13. Vado a far partire anche la registrazione video. Ok, così abbiamo anche un riscontro per quanto riguarda la qualità video di questo drone. e Andiamo a fare il decollo eh, automatico. Quindi vado a cliccare nell'applicazione. Vado a tirare lo slide e voilà lui decolla perfetto eccolo qua eh, l'overing direi non è male eh? non è male insomma non è benissimo, eh, però perlomeno sta qua eh, ovviamente niente di paragonabile al bicopter originale dove l'overing è impeccabile eh, però diciamo dai che c'è da apprezzare l'impegno di questa azienda che ha prodotto un drone con solo due motori tenendo un prezzo basso allora a questo punto direi che possiamo eh, farci un giretto per vedere il suo comportamento in volo il drone è stranissimo eh? è davvero strano da pilotare eh, bisogna prenderci la mano eh? davvero è particolare soprattutto perché tende un po eh, a scendere di quota eh, ed è davvero davvero strano farlo girare sull'asse dello io è particolare perché scende di quota quindi eh, quando si prende velocità bisogna stare attenti perché comunque ve lo trovate schiantato al suolo in un attimo. Eh. Allora eh, detto questo eh, direi e poi una cosa particolare che eh, tende a frenare in maniera davvero lenta nel senso che eh, quando lasciamo lo stick lui non si ferma in maniera diciamo veloce ma allunga molto eh, la frenata e sicuramente non è una cosa bella eh, soprattutto poi per un principiante perché comunque chi compra questo drone probabilmente è un principiante e questa cosa di avere questa frenata molto lunga guardate cioè mi giro prendo velocità lascio gli stick cioè vedete quanto è venuto avanti e ancora viene avanti è eh? cioè davvero eh, troppo troppo per rendere il drone eh, sicuro anche nei movimenti laterali se io mi sposto lascio gli stick. a parte che avete visto come è sceso di quota eh, io avevo lo stick verso destra lui si sì, andava verso destra ma è sceso tantissimo di quota quindi bisogna rifarlo risalire perché altrimenti si schianta nell'erba e diciamo che eh, non è eh, proprio semplicissimo secondo me da pilotare comunque poi ne parliamo alla fine Proviamo il movimento del gimbal, della videocamera, facendola inclinare a vedere come si comporta. Quindi vado ad abbassarla. Sì, diciamo che è parte lenta per poi accelerare e non fermarsi più. Vado a tirarla su. Non torna su. La telecamera è rimasta giù. Ragazzi, non mi torna su la telecamera. Ho dovuto spegnere il drone e riavviarlo e lei si è riposizionata. Adesso volevo allontanarmi un po'. Per vedere il suo comportamento come RTH quindi mi allontano salgo anche di quota cambio la velocità perché adesso sono in modalità lenta eh. posso cambiare la velocità e metterlo in modalità un po' più aggressiva che è questa quindi siamo passati in modalità 8, così andiamo un po' più veloce, ci allontaniamo più velocemente Salgo di quota perché tende un pochino a scendere. Ok, adesso sale anche più rapidamente avendolo messo in modalità eh, più performante. Ok, siamo a 150 metri. Vediamo. Ok, il video si è già bloccato quindi a questo punto direi che posso andare ad attivare l'RTH. Perfetto, RTH attivato sta tornando anche in maniera bella decisa ha eh, riagganciato il segnale video quindi abbiamo visto che è arrivato a 150 metri il segnale video se n'è andato ma questo è normale ragazzi con questi droni in cui il ritorno video è solo tramite il wifi eh, del telefono e il drone quindi non ci si può fare molto eh, questo è questo il suo limite poi come range di controllo dello smartphone è molto di più però come eh, ritorno video sicuramente no Sta arrivando, dove cavoli sta andando? Oh, e siamo qua! Vieni qua! Dove cacchio sei andato? Adesso si sposta. Dove va? Cosa sta facendo? Ok, forse ha trovato la sua posizione per scendere, guardiamolo. si sì, sta scendendo. Era andato lunghissimo, adesso sembra stia scendendo, è anche abbastanza preciso. Eh. Aspettate, perché era andato lunghissimo, era più o meno lì è tornato indietro perché ci ha ripensato probabilmente ha detto no ma io però in realtà non sono decollato da qui e adesso sta scendendo eh? e probabilmente becca anche il landing eh? vado a abbassare il gimbal vediamo e lo abbassa troppo lentamente non lo abbassa anzi non lo abbassa proprio fa niente il gimbal non l'ha abbassato l'ha beccato ha beccato il landing peccato che non mi ha abbassato il gimbal eh, perché comunque il gimbal eh, diciamo che non è proprio dei più performanti eh, però ragazzi tanta roba è eh, tanta tanta roba incredibile è vero non è andato lontanissimo però a 150 metri è tornato si è beccato il landing la cosa assurda che era andato là, eh, ovviamente la cosa assurda che era andato fino là è tornato indietro e è atterrato qua pazzesco pazzesco allora ragazzi eh, cosa sono le mie conclusioni riguardante questo litz rcl 100 eh, che è un drone davvero particolare è particolare in tutto è particolare eh, per come è stato concepito con solo due bracci e due motori eh, ma soprattutto è molto particolare nel pilotarlo è davvero Strano pilotarlo ragazzi, eh, per un principiante secondo me non è facilissimo. Per un principiante che vuole acquistare un drone low cost, probabilmente eh, per la mia opinione e la mia esperienza, è meglio eh, uno con quattro bracci e quattro motori eh, perché ha dei movimenti e dei comportamenti eh, diciamo più semplici eh, e più eh, diciamo reattivi rispetto a quello che stiamo facendo con gli stick. Qui abbiamo un drone che, soprattutto quando viriamo, tende a scendere di quota, eh, quindi. Eh, se non lo recuperiamo velocemente andiamo a schiantarci nell'erba. Eh, abbiamo un drone che eh, frena molto lentamente, nel senso che lui quando lasciamo lo stick continua ad andare avanti anche di tanto anche di un paio di metri e eh, avete visto il video era in modalità lenta quindi il drone non aveva velocità incredibili e stessa cosa succede quando ci spostiamo sul fianco uguale cioè lasciamo lo stick e lui continua eh, se ne va un po alla deriva e questo ragazzi non è il massimo soprattutto per un principiante che magari vola eh, anche in posti come questo dove c'è tanto spazio ma ci sono alberi eh, quindi degli ostacoli che potrebbero andare a danneggiare il drone quindi da pilotare non l'ho trovato il massimo, eh, però è apprezzabilissimo l'impegno nell'avere tentato di creare un drone con solo due bracci e due motori, poi questo non vuol dire che il drone voli male, è particolare molto particolare a differenza del bicopter originale dove ragazzi anche uno che non ha mai pilotato un drone lo prende e vola in maniera incredibile perché è pazzesco da pilotare è pazzesco eh, qua si sente che eh, il drone è, non è un drone classico e questo potrebbe creare comunque dei problemi eh, la qualità video ragazzi eh, non è scadentissima però non è neanche niente di trascendentale ma questo eh, secondo me lo dovete già mettere in conto quando acquistate qualsiasi drone low cost eh, che la qualità video è quella che è. quindi eh, dovete prenderlo per quello che è eh, e poi avete visto invece una cosa pazzesca che è stato l'RTH l'RTH è stato incredibile quindi ragazzi spero che questo mio video vi sia piaciuto sia stato interessante eh, spero di avervi trasmesso quello che sono le sensazioni che ho provato io nel provare questo piccolo l100 eh, bicopter economico se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tantissime novità ante